Adesso abbiamo l'avvocato Eugenio, Eugenio Chini che si occupa, non so se anche da un'altra parte della barricata in ogni modo di, di, di questi, questi, questi, questi temi. Sì, devo dire che ho una visione d'insieme, era questo che dunque io ho accettato con, con massimo piacere questo, questo invito e ringrazio. Sì, sì. E, e tratterò un tema che è cardine rispetto a quelli che sono uh, gli aspetti che sono stati analizzati finora, ovvero quello dell'accesso nelle agenzie fiscali. Quindi tratterò il tema del cosiddetto concorso pubblico, dell'istituto del concorso pubblico e di quelle che sono le forme di tutela che vengono date sia a chi vuole accedere alle agenzie fiscali che chi invece vuole effettuare delle progressioni di carriera, quindi quelle che sono le tutele di carattere penale nello specifico per salvaguardare eventuali condotte dell'amministrazione che non sono attinenti alla trasparenza e all'imparzialità. Ehm, il punto la prima riflessione che io mi sono posto quando ho accettato di è proprio quello di rendermi conto e di capire io stesso perché l'avvocato penalista è giunto a dover affrontare sempre più spesso delle battaglie giudiziali rispetto a quelli che sono fasi naturali per quanto riguarda la pubblica amministrazione che riguardano la nascita di un rapporto di lavoro oppure una progressione di carriera e quindi perché dalla tutela di carattere strettamente amministrativa si è passata a una tutela penale. Ora, mh, io parto sulla, su quest'analisi sostanzialmente sul del, dell'ottimo dottor Maccadino che mi ha preceduto. Il fisco è quel strumento che viene utilizzato per una società per trasformare quello che è una stretta eh, condivisione del territorio in una comunità, ovvero eh, consente di raccogliere in maniera proporzionale tutte quelle che sono eh, le fonti economiche che poi vengono trasformate eh, in servizi che vengono erogati in eh, maniera paritaria, tutti quei servizi che sono fondamentali. Quindi è un sostanziale punto eh, di ingresso fisco e del sistema tributario per poter accedere a una vera e propria comunità di mutuo soccorso e di sostanziale condivisione di quelle che sono le aspettative di tutti noi. Come viene nella nostra società gestito questo, questo passaggio? avviene tramite uno strumento che è quello del sistema tributario, che è un insieme di atti normativi e di strumenti organizzativi che viene nello specifico gestito dalle cosiddette agenzie fiscali. Le agenzie fiscali sono uno strumento tecnico-operativo che svolge determinati ruoli nell'ambito del complessivo carico di competenze del Ministero dell'Economia e della Finanza. Le agenzie fiscali sono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Agenzia della Demanda. Per accedere a tutte queste agenzie, per poter poi svolgere questi ruoli, si deve passare a un concorso pubblico. Il concorso pubblico è un istituto di civil law che presuppone una domanda. E quindi una candidatura, una manifestazione di eh, interesse un uh, iter procedurale che deve essere scandito da norme applicate in termini imparziali e obiettivi ed una nucleazione del vincitore su basi di carattere meritocratiche il concorso pubblico è sostanzialmente eh, quello strumento che sottende al criterio eh, della sistema meritocratico che si contrappone allo spoil system del common law che è quel strumento applicativo sempre di accesso che invece ha un carattere completamente diverso e quindi opposto, è il sistema del merito da una parte e il sistema del bottino dall'altra. Ora l'iter um, che deve essere eseguito nel concorso pubblico abbiamo detto che è quello di una presentazione, di una domanda, di una procedura concorsuale che deve essere applicata a tutti i candidati nel medesimo modo, cioè in termini eh, di carattere applicativo, imparziale ed obiettivo, è ecco, una eh, per il tramite del sistema del meritocratico. Di contro lo spoiling system prevede una vicinanza con la eh, l'amministrazione richiedente ed una uh, enumerazione del vincitore solo ed esclusivamente su base discrezionale. Qual è il punto uh, di riflessione che apre poi uh, all'area eh, d'analisi che dovrò uh, arare in questa sede? È quello di comprendere se l'istituto del concorso pubblico è in termini applicativi una uh, diversa uh, vestizione di uno spoil system, ovvero comprendere se prevalgono questi criteri meritocratici ed obiettivi oppure se eh, prevalgono dei criteri di carattere clientelare, di nepotismo di raccomandazione. Ora, le patologie del concorso pubblico sono sostanzialmente di due eh, nature, una chiamiamola benigna, che è quella che riguarda un vizio dell'atto e che quindi vi consente di accedere ad un controllo di carattere giurisdizionale, di carattere strettamente amministrativo, come la presentazione di un, di un ricorso, eh, un paglia di una misura cautelare, quindi di una prima analisi eh, di carattere eh, sostanzialmente eh, molto sommario, e poi un'analisi del merito che comunque garantisce il, il ricorrente perché poi è consentita una ricostruzione di carriera. Non ci sono nell'ambito del Tribunale amministrativo e quindi della giustizia amministrativa dei presidi idoni a tutelare delle condotte di carattere doloso che hanno consentito di favorire un candidato. A ovvero non puoi accedere a una giustizia amministrativa laddove emergano delle condotte che hanno favorito con la raccomandazione, con altri accordi sottesi, anche atti corruttivi a poter eh, vincere il concorso non meditare. E arriviamo alla risposta della domanda che mi ero posto all'inizio. In questo momento subitra la necessità di un vaglio da parte dell'avvocato penalista che valuta insieme al candidato l'opportunità o meno di presentare un atto di denuncia e quindi di rivolgersi sostanzialmente al Tribunale Ordinario di Sezione Penale e del tramite dell'Ufficio di Procura che effettuerà comunque un atto eh, valutativo che è poi una prerogativa dell'Ufficio di Procura sulla bontà del, di quanto viene denunciato. In quel momento si incambia un procedimento penale proprio per Verificare una serie di condotte. Ora, eh, enuclearle tutte chiaramente non ha una logica, per quale motivo? Perché ogni singola condotta è diversa dall'altra, può essere un reato di truffa, è reato eh, consistente in un atto corruttivo, comunque o violazioni di norme eh, speciali. Quello che conta è eh, sintetizzare appunto la inevitabile. Diversa vestizione del concorso pubblico, cioè il perché il concorso pubblico è uno strumento estremamente paritario di accesso viene poi piegato su interessi privatistici, ovvero una contrapposizione tra un interesse di carattere pubblicistico, cioè di avere il miglior professionista eh, possibile, idoneo a poter garantire un determinato servizio che si contrappone. Chiaramente un interesse privatissimo che può essere di singoli o di gruppi di potere. Nella, uh, nel nostro ordinamento, noi arriviamo a dover affrontare queste problematiche serie affidandoci alla giustizia penale. Ora, il, uh, lo sviamento chiaramente dell'interesse pubblicistico è chiaro ed evidente. Come è chiaro ed evidente il rischio che corre il soggetto che non uh, semplicemente accede a un'amministrazione ma intende progredire nell'ambito dell'amministrazione, progredire di carriera per il tramite di un uh, concorso interno. Il rischio è quello di eh, subire delle condotte ritorsive, il rischio è quello di eh, subire del mobbing, il rischio è realmente, è realmente ampio e pertanto quella che è la riflessione di carattere non strettamente giuridica ma anche da cittadina, quindi è più ampio, è quello di dire che una condotta eh, criminale eh, come quella di favorire un soggetto dolorosamente rispetto ad un altro, perché è una condotta criminale non termina il suo abrivio iniziale in un'aula di giustizia ma intercetta quelli che sono gli interessi di tutti i concittadini di tutta la società perché chiaramente rende una agenzia o rende un apparato pubblico sostanzialmente ricattabile e eh, determina un inevitabile danno e quindi compressione di quelli che sono gli interessi Pubblicistici c'è l'interesse di tutti quanti. Io ho tracciato in brevitas, per non portare la suscettibilità dell'ottimo dottor Paris, nostro moderatore, quelli che sono i due passaggi fondamentali, ovvero l'importanza delle agenzie fiscali e parliamo di organi che hanno il potere di verificare e accertare le entrate, quindi i tributi e i diritti erariali di tutti noi e delle società. Hanno il potere di controllare, accertare e richiedere il pagamento di rendazio su tutte le circolazioni di merci internazionali, di poter verificare, accertare e riscuotere ogni tipo di provento che deriva dai giochi o dai tabacchi e gestiscono i beni patrimoniali del nostro Stato. Quindi noi stiamo parlando di un potere che dal mio punto di vista, nella società moderna, è superiore a qualunque potere di una procura della Repubblica, che è superiore a qualunque potere di un autonoma authority. In questo momento non è soltanto un danno per il privato, per la società, per lo Stato in generale, ma è anche un grave attacco allo Stato democratico, perché nel momento in cui noi abbiamo una politica che adesso per um, una novità non accede più ai finanziamenti pubblici, ma a finanziamenti di natura privata e che non è più legata a un finanziamento di un partito, ma del segretario del partito, che questo rende dal mio punto di vista molto opaca la direzione e l'interesse di carattere pubblicistico che può essere esercitato da un partito politico. Immaginiamo che potere ha un'agenzia delle entrate che può variare sminuzzare, spacchettare il soggetto finanziatore del partito o comunque del segretario del presidente del partito politico. Può determinare, dal mio punto di vista, e questa è chiaramente un'opinione, una uh, diversa direzionalità dello Stato democratico. In questo ambito, quindi in questo primo segmento di analisi che riguarda le, le, le agenzie fiscali, impatta il Rischio che un corso pubblico che non ha una matrice di carattere oggettiva di meritocrazia può piegare definitivamente un potere così forte a interessi di carattere privatistico. ora io sono contingentato in termini di tempo quello che dovevo esprimere come primo punto, come prima area di analisi l'ho fatto passo a una seconda area di analisi che è quella dell'istituto della wise Browing, ovvero di quella procedura che consente nell'ambito della pubblica amministrazione di effettuare delle segnalazioni di illecito e di irregolarità ovvero il pubblico impiegato che di piena conoscenza, per ragioni di servizio, di illecito e di irregolarità la norma ci dice che può denunciare ora io non voglio essere troppo <ride> Ma ah, io credo che una norma eh, che abbia normato un'ovvietà così grande eh, difficilmente eh, è stata eh, in precedenza conosciuta e possa essere replicata. Perché io credo che sia insito in qualunque eh, cittadino, in qualunque. Eh, amministratori, comunque appartenente alla pubblica amministrazione o addirittura noi stiamo parlando della pubblica amministrazione, i soggetti che possono anche avere il ruolo di agenti o di ufficiali di polizia giudiziaria, poter immaginare che se denunciano un collega o un fatto illecito non debbano subire procedimenti disciplinari, non debbano essere licenziati. Questo però il legislatore ha eh, ben pensato nel 2012 di inserirlo e di metterlo in lettere chiare. Quindi tu se eh, denunci non puoi essere licenziato, non puoi essere oggetto di sanzione, non puoi avere condotte di torsive o di carattere discriminatorio. Viva Dio! Però, segnala, dice però fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia, diffamazione, articolo 2043 del codice C. Che cosa ci vuole dire? Che cosa sottolinea in maniera non tanto vedata? Che tu chiaramente rispondi di calunnia nel momento in cui vai a denunciare dolosamente un tuo collega sapendolo innocente, e questo è pacifico, devi stare però attento nelle forme espressive con le quali tu denunci il fatto perché puoi essere assoggettato anche al reato di diffamazione, quindi stai attento se vai a segnalare fuori da quello che è la procedura, la procedura che devi seguire perché... Chiaramente il whistleblowing non è che ci dice puoi denunciare, sei libero di farlo, no, ma no, il whistleblower deve eseguire una determinata procedura, ci sono addirittura dei moduli che devono essere eseguiti. Ora ci dice quindi attenzione perché puoi essere assoggettata al grado di diffamazione. Quindi, nel momento in cui tu lo vai a sternare a terzi, devi avere una continenza formale, una continenza sostanziale e la vericità del fatto. Ora, su questo sono diciamo, veramente rapido, eh, però sostanzialmente sto dicendo che se uno ha rubato non puoi dargli dell'altro, e eh, quindi non devi comunque entrare in un argomento che comunque ci sia una connessione con quel determinato condotto. Quindi, se tu stai parlando di altro, non puoi spostare l'argomento eh, su questo punto. E poi conclude con quello che secondo me è il segnale più grave, ovvero ci dice, guarda che comunque c'è anche l'articolo 2043 del codice civile, vero, con alto, doloso, corposo, è vero, questo che doloroso fatto doloso o colposo abbia ragionato ad altro un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno. Che cosa dice? Fatto doloso o colposo. Quindi ci sta segnalando la norma che se tu per colpa, ci dice se è grave o non grave, per colpa segnali qualcosa e ti sei sbagliato sei assoggettato a un procedimento a un processo civile disarcitorio vediamo come tutela il wise -blogger. ci dice la norma l'identità salvo il consenso della persona interessata deve rimanere riservata ciò quando l'accertamento del fatto sia possibile verificarlo con fatti distinti o ulteriori. Quindi lui ci dice: se tu denunci una condotta che hai visto solo tu, sostanzialmente io non so come provarla, quindi tu non sei più coperto dall'amministrazione il tuo nome, deve uscire. Però se io riesco con una, una telecamera a filmare altri fatti, che io ti copro, quindi uno diciamo, si assume il rischio di essere un whistleblower pubblico, però la norma ci dice ancora, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione del whistleblower, l'identità può essere rivelata o la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato tutto o in parte che cosa vuol dire? io faccio l'avvocato penalista e spacchetto quella che è la contestazione che viene fatta al mio assistito ovvero se al mio assistito denunciano che per dieci volte ha uscito fuori dall'ufficio non usando il badge e l'ufficio di procura o la polizia giudiziaria che sta indagando ha firmato nove condotte e io mi devo difendere sull'unica condotta, magari sulla prima condotta che è stata protromica alla denuncia del collega, dico no ma io per difendermi su quella condotta ho bisogno di sapere chi mi ha accusato. Non c'era la telecamera, c'era l'occhio del whistleblower, blower, ma io voglio sapere chi è perché su quella condotta in parte spacchetto la contestazione mi devo difendere. Quindi chiaramente eh, di fronte poi a un processo penale è difficile mantenere questa riservatezza perché è proprio l'impianto normativo che impone poi di svelare l'amministrazione come uh, c'è cioè chi scusa, è stato il soggetto cattivato dal procedimento penale o, o disciplinare ora possono essere denunciate le condotte discriminatorie del soggetto dal sindacato ma anche su questo poco di nuovo uh, di... ora um, io per l'attività professionale mi occupo anche dei testimoni dei collaboratori di giustizia non voglio in alcun modo utrarre la suscettibilità di alcuno e quindi parlerò solo ed esclusivamente di quel segmento temporale che va dal momento in cui un dipendente pubblico, un testimone, un collaboratore di giustizia voglia denunciare un fatto e quindi si affida il segmento temporale al momento in cui si affida allo Stato e viene protetto dallo Stato. Quindi non vado a commentare quella che è la natura dell'informazione, quello che è il progresso di vita. Solo ed esclusivamente ho notato, sulla base della mia esperienza professionale, che in pochi rifarebbero quello che hanno fatto. E quindi la domanda che io comunque mi avvio veramente alla conclusione è la seguente. È giusto o vale la pena che una persona affidi la propria vita Professionale, personale, e i propri affetti allo Stato, le nostre istituzioni sono degne di poter raccogliere questo peso, la vita di una persona? Sono in grado? Ora non rispondo, però evidenzio come in questa sede anche il motivo per il quale noi siamo qui, è che noi abbiamo, eh, diciamo ormai spesso, una certa consuetudine nel raccogliere l'assenza della politica. Perché la politica ha gli strumenti reali per poter risolvere tutti questi problemi, può entrare nel merito dei problemi e li può risolvere. Questa vacanza della politica sta danneggiando la nostra economia, i cittadini, i pubblici impiegati, la società, ma sta danneggiando anche gli altri poteri dello Stato. Io cito con piacere le parole del nuovo Presidente dell'ANM, dell'Associazione Nazionale Magistrata, sostituto il procuratore Eugenio Albamonte di Roma, il quale, lamentandosi del fatto che più e più volte la magistratura è chiamata a dover supplire su fatti di cronaca importanti, essenziali, innovativi, nuovi, alla carenza di norme, ha dichiarato: Non vogliamo fare supplenza. Il legislatore faccia il suo ruolo, vogliamo anche da applicare. Ora, chi ha fatto una scelta magistraturale sa benissimo, come sappiamo noi operatori e professionisti del diritto, che il magistrato deve lavorare dal momento in cui la norma esce e deve preoccuparsi di applicarlo, o meglio di farla applicare. Ma non può intervenire su dei vuoti normativi e creare delle norme ponte. Lo stesso problema, e chiudo, abbiamo noi. Abbiamo noi inteso come cittadini o come magari, e forse credo di anticipare argomenti del relatore, del dottor Martina, che mi segue, abbiamo noi eroici appartenenti a delle amministrazioni, abbiamo noi singoli avvocati o hanno dei sensibili e scrupolosi sindacati che eh, seguono determinate battaglie. Quindi io chiudo eh, senza un'ulteriore una, un nota polemica, però chiedo che la politica si smetta di occuparsi di problemi superficiali ed entri su problemi di sistema che sono veramente sì. Sì. Sì. gravi. Grazie.